Ciao a tutti e benvenuti in questo video, oggi andiamo a parlare assieme di freni, cioè meglio un freno tradizionale o meglio un freno a disco? allora sicuramente il trend del mercato in questo momento è il freno a disco però si riescono a trovare moltissime occasioni di bici anche top di gamma molto recenti con freno tradizionale conviene ancora prenderlo che benefici abbiamo con un freno tradizionale che fino a poco fa si utilizzava da tutti ah piccola parentesi i tre vincitori dei grandi giri fino ad ora non si è mai vinta una grande corsa tappe con un freno a disco quindi per un ciclista professionista sicuramente non dà quel qualcosa in più Cosa può cambiare con il freno tradizionale? Sicuramente la modalità del cambio delle pastiglie perché è una cosa molto semplice che penso tutti riescono a fare E il freno tradizionale pesa di meno rispetto a un freno a disco Perché un freno a disco oltre ad avere il disco ha tutto il suo impianto frenante e via dicendo Dopo anche ci arriviamo a introdurlo un attimo meglio Ma conviene ancora prendere una bici col freno tradizionale? Guardiamo anche le ruote perché se abbiamo un freno tradizionale rispetto a un freno a disco Il pattino va a battere sulla cena ovviamente per frenare e se abbiamo dei cerchi in carbonio ovviamente usandoli tanto usandoli negli anni dopo un po il nostro cerchio sarà da buttare quando la pista frenante è rovinata questa cosa ci farà ovviamente buttare la nostra ruota dopo qualche anno se invece avessimo un disco frenando sempre sul disco cambiamo quello e siamo a posto ovviamente si parla di tanti chilometri macinati sopra una ruota quindi qualche stagione le ruote col carbonio, anche frenando tanto, possono durare tranquillamente. Un altro pro del freno tradizionale è che adesso, anche se andiamo a prendere una bici nuova, lasciamo da parte l'usato che vi ho accennato prima, costa di meno rispetto a un freno a disco. Difatti se andiamo a prendere la stessa bici con freno tradizionale e con freno a disco, con freno tradizionale andiamo a risparmiare all'incirca quei dai 300 ai 500 euro, dipende anche dalla casa produttrice. E questo è un breve riassunto del freno tradizionale. Se poi conviene o no prenderlo, spetta a voi valutarlo. E adesso andiamo a parlare del freno a disco. Il freno a disco è la tecnologia che è stata portata nel ciclismo su strada da Colnago qualche anno fa. La cosa strana da dire è che Colnago ha portato questa tecnologia nel ciclismo su strada e se guardiamo le squadre che utilizzano le Colnago, cioè UAE Team Emirates e la Gastrom Roosevelt, è da questo anno che hanno iniziato a usare qualche bici col freno a disco. Fino all'inizio stagione li vedevamo sempre. Con con freni tradizionali Difatti, una cosa che è un po contro per un ciclista professionista con il freno a disco è che se devo cambiare la ruota subito se avvicino un compagno con il freno quello tradizionale stiamo un secondo a togliere la ruota e rimetterla su con il freno a disco devo cambiare assolutamente la bici quindi se non ho la miraglia dietro è un po un problema Difatti, in questo giro d'italia non so chi se lo ricorda è successo a jacob fulsang di bucare nella tappa quella di Tortoreta che è andato a vincere Sagan, in discesa, ha dovuto aspettare nel gruppettino dietro che Felline era, se non sbaglio, che gli ha dato la sua bici. Infatti questa è una cosa da tenere in considerazione, ma se noi andiamo a farci un altro diretto ogni tanto non è, non è assolutamente un problema. Come ho composto un freno disco? È composto ovviamente dal disco, dalla pinza del freno dove ci sono all'interno le due pastiglie che possono andare a sostituire le pastiglie, quelle del freno tradizionale l'impianto frenante può essere sia d'olio che meccanico o semi idraulico l'impianto meccanico è quello più economico e nelle bici top di gamma non lo andiamo neanche a trovare funziona praticamente come un freno normale che abbiamo su un freno tradizionale tiro il cavo e le pastiglie vanno a toccare il disco quello semi idraulico Funziona uguale. L'unica roba è che quando vado a tirare il mio cavo c'è l'olio che va ad azionare le due pastiglie. Questo è stato utilizzato tanto nel ciclocross qualche anno fa, quando la tecnologia non era ancora avanzata, come adesso, e si usavano le stesse leve che si usavano tranquillamente su strada, e quindi si riusciva a mettere il cavo che tirava, tirava sul, sull'olio del freno semi-idraulico. E il più usato e il più comodo è quello idraulico cos'è un freno idraulico? è un freno a disco che viene azionato con dell'olio infatti all'interno delle guaine ci sono l'olio, c'è l'olio infatti più o meno una volta all'anno, più o meno dopo un bel po' di chilometri bisognerà fare uno spurgo dei freni, quindi oltre al cambio delle pastiglie bisogna tener conto che sarà da fare uno spurgo dei freni per andare a togliere l'aria che si è formata all'interno della guaina e per andare a cambiare proprio l'olio c'è all'interno. Quindi questa è una cosa da tener conto nel, nella, in una bici con il freno a disco. La frenata con un freno a disco iniziamo a sentire i suoi benefici quando le temperature fuori sono un attimo diverse. Cioè se in una giornata piovosa con il freno tradizionale faccio più fatica a frenare. Con il freno a disco freno sempre uguale. Questa è una cosa, questa può essere la comodità in più per un freno a disco. Lei è la cosa che porterà a spingerci a comprare un freno a disco è che il mercato adesso, in questo momento, è proprio con tutte bici con freno a disco. I marchi tendono a fare bici solo con freno a disco. Adesso, difatti, se avete visto i video dove spiego un po' le bici, marchi come Specialized, Wheeler tendono a fare i loro modelli top di gamma solo con freno a disco, senza la possibilità di avere un freno tradizionale. Oltre al freno tendono anche a mettere gruppi solo elettronici. Quindi questo ci fa proprio capire quale sarà il trend nei prossimi anni. Questo in breve è il riassunto di freno disco e freno tradizionale. Che poi voi vogliate prendere una bici col freno disco o una col freno tradizionale. Questi possono essere i pro e i contro del caso. Spero che sono stati utili per te. Se questo video ti è piaciuto lascia un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanellina io ti aspetto in un prossimo video, ciao!